Caro terremoto, sei venuto all'improvviso nel pieno della notte mentre noi dormivamo. Ci ha spaventato tantissimo. Ci ha portato via tante persone a noi molto care e la nostra matrice. Ha rotto le nostre case e il nostro coraggio. Ma la cosa positiva è che ci ha portato delle persone meravigliose che, ho, che per ogni singola cosa ci stampano un sorriso. Da Vanessa.